a tutti oggi prepareremo la vellutata di broccoli il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono broccoli acqua cipolla carota sedano dado bimbi, sale pepe e olio diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la carota il sedano e la cipolla i broccoli il sale il pepe il dado bimbi l'acqua chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 1 Aggiungere l'olio e frullare per 30 secondi a velocità 8. La vellutata è pronta, andiamo a impiattare. Vellutata di broccoli. Grazie e alla prossima ricetta.